Erano i mezzi bellici più micidiali e temuti della Germania nazista. Sottomarini che attaccavano in gruppo, in modo coordinato, era la tattica del branco di lupi. Dovevamo studiare accuratamente le strategie d'attacco e di difesa per sapere come cavarcela nelle situazioni difficili. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i sottomarini tedeschi affondarono migliaia di mercantili alleati, mettendo in ginocchio l'economia britannica e i trasporti navali sulle coste statunitensi. All'improvviso ci fu una tremenda esplosione con le fiamme che si alzarono verso il cielo. Questi lupi del mare erano gli U-Boat e furono i grandi protagonisti della battaglia dell'Atlantico. Nel tranquillo porto di Wilhelmshafen, in Germania, si svolgono le esercitazioni dei sottomarini della moderna marina tedesca. A giorno d'oggi, queste unità che operano nelle fredde acque del mare del nord sono di dimensioni contenute. Inoltre, il sistema di propulsione richiede grandi quantità d'aria, condizionando il tempo di permanenza in immersione. Nonostante questi limiti, sono unità adeguate alla difesa delle coste tedesche e ad altre importanti funzioni. I sottomarini vengono utilizzati per lo più in missioni di ricognizione nell'ambito di operazioni internazionali. Oppure in esercitazioni tra le flotte dei paesi NATO per simulare l'attacco di un sottomarino a un altro. Durante queste esercitazioni, i battelli tedeschi interpretano il ruolo del nemico. Sono il finto obiettivo dei sottomarini nucleari d'attacco britannici e americani, molto più grandi. Quelli tedeschi sono invece più simili a quelli in dotazione a paesi ostili alla Nato, come Iran e Corea del Nord. oggi affrontare i sottomarini tedeschi è solo un'esercitazione, nel secolo scorso i marinai britannici e americani dovettero combatterli in una guerra senza esclusioni di colpi. Nel luglio 1935 il capitano della marina Karl Dönitz fu scelto per rifondare la flotta subacquea del Reich, in abbandono da vent'anni. L'incarico suscitò in lui sentimenti contrastanti. Durante la prima guerra mondiale aveva comandato un sottomarino partecipando alle missioni d'attacco ai mercantini inglesi, volte a paralizzare l'economia britannica. Per gli inglesi era una minaccia molto seria. Le operazioni navali tedesche potevano impedire loro i rifornimenti di cibo, carburante, materie prime e tutti gli approvvigionamenti militari necessari in guerra. Dopo l'iniziale successo riscosso dai tedeschi, i britannici avevano adottato la strategia di far scortare i convogli da caccia Navi da guerra veloci e dotate di elevata manovrabilità divennero così imbattibili. Dönitz, in un attacco, aveva perso il suo sottomarino e aveva trascorso otto mesi in un campo di prigionia britannico. Nel 1935 comandava un incrociatore, e aspirava a una carica di alto livello nella flotta di superficie. Non desiderava affatto avere il comando dei sottomarini che agivano lontano dalle prime linee. Era opinione ancora molto diffusa tra i comandanti che la Germania non potesse fare a meno di una grande flotta di superficie. L'allora comandante in capo della marina tedesca, il grande ammiraglio Erich Reder, al contrario di Dennitz, non aveva esperienza di sottomarini. È chiaro che per lui fossero più importanti le unità di superficie. Dönitz però iniziò a entusiasmarsi quando capì che nella guerra che Hitler stava preparando i sottomarini avrebbero giocato un ruolo più decisivo di quanto tutti si aspettassero. Era chiaro che la Gran Bretagna avrebbe preso parte al conflitto e l'unica possibilità di battere la flotta inglese era sfruttare l'arma letale della marina germanica, gli U-Boat. Dönitz era determinato a creare una flotta micidiale. Dönitz per noi era come un padre. Aveva un modo di porsi umano con noi giovani reclute e dimostrava sempre comprensione verso tutti. In pochi mesi mise a punto un approccio tattico innovativo nell'impiego dei sottomarini. Erano strategie a cui pensava già da vent'anni, da quando era stato catturato dai britannici. Dönitz riteneva che i sottomarini tedeschi non avevano potuto contrastare i convogli inglesi durante la Prima Guerra Mondiale perché operavano singolarmente, attaccando in modo casuale. Così, sparato il primo colpo, il nemico rilevava la posizione del sottomarino e poteva contrattaccare. Quindi, anche se l'U-Boat riusciva ad affondare una delle navi del convoglio, poi doveva allontanarsi velocemente per non essere distrutto a sua volta. Dönitz pensò allora di organizzare gli U-Bot in gruppi d'attacco, coordinati da un quartier generale. Fondamentali per realizzare questa strategia erano le comunicazioni radio. Dal quartier generale a terra, Dönitz avrebbe potuto restare in contatto con i battelli in mare anche a grande distanza. Per lui era cruciale che le decisioni importanti venissero prese dal quartier generale e non direttamente in mare. La tattica di Dönitz era posizionare un U-boat ogni 25-30 km lungo la potenziale rotta di un convoglio. Prima o poi, uno degli U-boat avrebbe incrociato il convoglio. Non era certo, ma c'erano buone probabilità. E nel momento in cui accadeva, il sottomarino doveva seguire il convoglio segnalando la propria direzione via radio o radiogoniometro. In questo modo fungeva da radiofaro e poteva guidare gli altri U-Boat verso l'obiettivo. Una volta riuniti in formazione, gli U-Boat dovevano attendere l'imbrunire in immersione. Poi sarebbero emersi in superficie, dando il via all'assalto. Questa insidiosa strategia ricorda l'attacco di un branco di lupi. E così venne battezzata. La tecnica del branco di lupi permetteva ai tedeschi di attaccare un convoglio da più direzioni contemporaneamente, disorientando le navi che lo scortavano. Il compito di cacciatorpediniere, fregate e corvette era di proteggere i mercantili e le petroliere del convoglio. Nella confusione generata da un attacco multiplo, ogni U-Bot poteva avvicinarsi, lanciare i siduri e spostarsi fuori dal raggio d'azione delle navi di scorta nemiche per poi tornare nuovamente all'attacco. Perché questa tattica risultasse vincente, Dönitz aveva bisogno di un gran numero di sottomarini, almeno 300 se l'obiettivo era annientare i trasporti navali britannici. I tedeschi stimarono che se fossero riusciti ad affondare ogni mese mercantili britannici e americani per 700.000 tonnellate di stazza, avrebbero reso impossibile agli alleati rimpiazzare le perdite con navi di nuova costruzione. E nel giro di poco tempo avrebbero costretto la Gran Bretagna alla resa. La costruzione di 300 sottomarini avrebbe richiesto alcuni anni. Ma non sembrava un problema. Nessuno degli ammiragli tedeschi si aspettava l'entrata in guerra prima del 1942. Ma nel settembre 1939 Hitler invase la Polonia, provocando la reazione della Gran Bretagna, che dichiarò guerra al Reich. Non disponendo ancora di un adeguato numero di U-Bot, Dönitz non ebbe altra scelta che inviare quelli che aveva a pattugliare le acque come lupi solitari. Il loro obiettivo erano mercantili e navi da guerra. Uno di quei lupi solitari, l'U-47, comandato dal tenente di vascello Gunther Prynne, umiliò la marina britannica con una delle più audaci sortite di tutta la guerra. La notte del 13 ottobre 1939, Prin penetrò nella baia di Scapa Flow, base navale britannica nelle isole Orcadi, a nord della Scozia. Due siluri centrarono e affondarono la corazzata Royal Oak con 800 marinai a bordo. L'U-47 si ritirò in colume senza essere scoperto e in Germania Prin divenne un eroe. Rientrato a Berlino, cenò con Hitler. Fu organizzata una parata in suo onore, era l'uomo del momento. Tutti i membri dell'equipaggio dellu 47 furono decorati. I cinegiornali trasmisero le immagini del primo asso dei sottomarini della Seconda Guerra Mondiale. Il trionfo indusse Hitler a incrementare la produzione di U-Boat. Karl Dönitz, divenuto ammiraglio, avrebbe presto avuto gli strumenti necessari a realizzare il suo piano originario. I branchi di lupi stavano per assaltare l'Atlantico. Dopo il successo ottenuto dal tenente di vascello Gunther Prin, per l'opinione pubblica tedesca il sommergibilista divenne una figura eroica. I giovani ambivano a prestare servizio sugli U-Boat e a far parte di un'elite prestigiosa. Il prestigio non era l'unico incentivo a imbarcarsi a bordo di un sottomarino. Gerd Kelbling si arruolò a 26 anni. Come capitano dell'U-593 comandò un equipaggio di oltre 40 uomini e partecipò a 16 missioni di pattugliamento. Ero convinto della mia missione. Ritenevo che la più grande sfida per un giovane ufficiale di marina fosse portare la propria unità a combattere nell'Atlantico o nel Mediterraneo e fare del proprio meglio per contribuire alla vittoria finale nella guerra. Almeno questa era la mia idea all'inizio del conflitto. Peter Petersen veniva da una comunità marinara del nord della Germania, vicino al confine danese. Prestò servizi sull'U-518 per tre anni. Non ci tenevo affatto a finire in Russia, in una trincea a 30 gradi sotto zero, senza cibo, e con il nemico che mi sparava addosso. Non volevo finire così. Ed è lì che mi avrebbero spedito se mi fossi arruolato in fanteria, nell'esercito. Per la maggior parte, i sommergibilisti erano giovani tra i 18 e i 30 anni, ansiosi di avventurarsi in mare e guadagnarsi l'accoglienza da eroe che veniva tributata al rientro dalle missioni agli equipaggi degli U-Boat. Ma per essere arruolati non bastava offrirsi volontari erano necessarie attitudini specifiche. I marinai degli U-Boat avevano generalmente una preparazione tecnica. Erano esperti di meccanica, lavorazione dei metalli o idraulica, ad esempio. Queste conoscenze erano un valore aggiunto in marina e in particolare a bordo dei sottomarini. Rimanendo in mare per tre o quattro mesi, gli equipaggi dovevano essere autosufficienti. Durante la guerra i tedeschi utilizzarono principalmente due classi di U-Boat, il tipo 7 e il tipo 9. I battelli del tipo 7 erano piccoli, nell'ordine delle 750 tonnellate. Possiamo paragonarli a macchine sportive, facilmente manovrabili e con tempi di immersione molto rapidi vennero impiegati soprattutto negli attacchi di gruppo ai convogli nell'Atlantico. Quelli del tipo 9, invece, erano più grandi, circa 1250 tonnellate in immersione. Possiamo paragonarli a un Boeing 747. Erano più pesanti e avevano tempi di manovra più lunghi, perciò vennero impiegati in missioni solitarie in mare aperto. Su entrambi i sottomarini le condizioni di vita erano tutt'altro che confortevoli. In mare circa 50 uomini, solitamente 4 ufficiali e oltre 40 membri di equipaggio, dovevano convivere per settimane in uno spazio angusto e maleodorante, pieno di tubi, cavi, valvole e ostacoli pericolosi. L'interno di un U-Boat era stipato di scorte di vario tipo, le scatole di generi alimentari erano infilate ovunque. Pane e altre provviste erano appese in sacchi sopra le nostre teste. E poi i siluri nelle camere di lancio a prua e a poppa occupavano un sacco di spazio, impedendo fra l'altro di tirare giù le cuccette dalle pareti laterali. Teoricamente, alloggi e mense per ufficiali, sottufficiali e marinai dovevano essere separati, ma lo spazio limitato non concedeva una vera distinzione a bordo di un sottomarino. C'era molto cameratismo. Era inevitabile. Per raggiungere la centrale operativa di comando bisognava attraversare gli alloggi. Così capitava di vedere anche gli ufficiali con solo la biancheria indosso che si facevano la barba o si lavavano. Si creava un forte spirito di gruppo. Il cameratismo nasceva anche dalla reciproca dipendenza. La vita dei miei compagni dipendeva da me, dalla mia capacità di fare la cosa giusta, di farla bene e al momento opportuno, così come la mia vita dipendeva dalla loro capacità di fare al meglio il proprio lavoro. Un piccolo errore o una scelta sbagliata avrebbe potuto mettere in pericolo l'intero equipaggio. Ecco un esempio di quanto dipendevamo uno dall'altro. Una volta stavamo navigando in immersione. È abbastanza tranquillo quando navighi in immersione. Si sente il rumore di fondo delle macchine, le voci dei compagni. Io ero di turno nella centrale operativa di comando. Era la mia postazione. Sopra la centrale operativa c'era la torre dove il timoniere pilotava il battello. Era lì da solo e aveva appena fatto un turno di circa quattro ore. Annoiato, il timoniere prese la pistola di segnalazione che c'era accanto alla postazione e giocherellando sparò inavvertitamente due colpi verso la centrale operativa di comando. C'erano queste piccole sfere incandescenti, rosse, blu e gialle, che vagavano nella centrale di comando. Le inseguivamo con gli estintori, cercando di spegnerle. Se una di quelle sfere avesse superato la paratia e fosse penetrata nel compartimento delle batterie, avrebbe fatto saltare in aria il sottomarino e nessuno avrebbe mai saputo che cosa era successo. A volte ci penso e mi chiedo, chissà quanti sottomarini sono affondati per un banale incidente come quello. Di incidenti simili ce ne furono durante la guerra, ma l'evento peggiore per l'intera flotta sottomarina avvenne il 9 maggio 1941. Il cacciatorpediniere britannico HMS Bulldog costrinse alla resa l'U-110 del tenente di vascello Fritz Julius Lamp. Sicuro che il cacciatorpediniere inglese fosse intenzionato ad affondare il sottomarino. Lemp ordinò ai suoi uomini di abbandonare il battello senza preoccuparsi di distruggere i documenti segreti custoditi a bordo dell'U-Boat. Georg Hügel era l'operatore radio di bordo. Continuavamo a urlare al comandante su nella torre. Volevamo istruzioni su come procedere con i documenti segreti, se dovevamo portarli con noi oppure no. Ma lui continuava a urlare di lasciare tutto e uscire da lì in fretta. Ci gridava di lasciare tutto com'era perché il cacciatorpediniere si dirigeva verso di noi con l'intento di speronarci e spezzare a metà il battello. Con una mossa brillante, vedendo che i tedeschi avevano già abbandonato il sottomarino, il Bulldog si fermò prima di urtarlo. Catturati tutti i membri dell'equipaggio, i britannici presero possesso dell'U-110. Fra gli oggetti rimasti a bordo c'era una segretissima macchina Enigma con i libri dei codici. Enigma veniva utilizzata per criptare le comunicazioni tra gli U-Boat e il quartier generale a Parigi. Quei materiali furono portati subito in Inghilterra al Dipartimento di Criptoanalisi situato a Bletchley Park, a nord ovest di Londra. I servizi segreti britannici furono così in grado di decifrare il codice Enigma usato per trasmettere tutti i messaggi relativi alle forze navali. Significava avere accesso ad ogni comunicazione inviata dagli operatori radio di tutta la flotta nemica. Fu una svolta decisiva. Dalla Francia, l'ammiraglio Dönitz credeva di aver perso lu 10 e non seppe mai di quella irreparabile falla nel sistema di sicurezza. Si sarebbe rivelata una fatale battuta d'arresto. Ma prima, i tedeschi riuscirono a portare la guerra sottomarina in un nuovo scenario, la costa orientale degli Stati Uniti. Fin dai primi attacchi degli U-Boat, il primo ministro britannico Winston Churchill aveva rivolto un appello al presidente americano Roosevelt chiedendo di inviare navi da guerra per scortare i convogli britannici nell'Atlantico. All'inizio del 1941 Roosevelt acconsentì. I cacciatorpediniere americani si unirono così alla battaglia. Le direttive dell'ammiraglio Dönitz comunque erano di non attaccare le navi americane, poiché Hitler preferiva evitare atti provocatori nei confronti della grande potenza d'oltreoceano. Ma nel dicembre 1941, la Germania dichiarò guerra agli Stati Uniti, appena entrati in guerra contro il Giappone, dopo Pearl Harbor. Le navi americane divennero quindi un obiettivo lecito. Ora i branchi di lupi avevano facoltà di solcare i mari e attaccare tutto ciò che si muoveva. Dönitz inviò tre sottomarini dotati di grande autonomia verso le coste degli Stati Uniti, intenzionato a muovere guerra alla marina mercantile statunitense. Fu dato ordine a questi U-Boat di attendere il segnale per attaccare. Avrebbero ricevuto la comunicazione mentre erano in mare. Il piano era sferrare un massiccio attacco contro il naviglio mercantile alleato. L'obiettivo era umiliare e spaventare il popolo americano. Gli U-Boat dovevano attaccare insieme alla stessa ora, in un giorno prestabilito. Dönitz diede all'operazione il nome Paukenschlag, un nome evocativo, dato che il termine significa letteralmente colpo di tamburo. In realtà, grazie alla macchina Enigma trafugata, i britannici avevano intercettato le comunicazioni tedesche e avvisarono la marina statunitense del pericolo. Tuttavia, l'alto comando americano sottovalutò gli U-Boat. Riteneva fossero troppo piccoli per stivare il carburante necessario ad attraversare l'Atlantico, pattugliare le coste e far ritorno in Europa. Così, i porti statunitensi non organizzarono alcuna difesa. Alla fine del gennaio 1942, i primi tre U-Boat giunsero sulle coste americane. L'U-123, comandato dal tenente di vascello Reinhard Tardegen, si spinse fino al porto di New York e proseguì verso sud. Mentre scendevamo lungo la costa del New Jersey, Horst von Schroeder, il comandante in seconda, mi disse «Si sente l'odore degli alberi e dei cespugli della costa. Eravamo meravigliati dalle luci che illuminavano le città» in Germania e sulle coste della Gran Bretagna di notte le luci erano oscurate c'era il coprifuoco ma lì sembrava quasi che gli americani non sapessero nemmeno di essere in guerra le luci che normalmente aiutano la navigazione notturna in quel caso mostrarono perfettamente il profilo di tutte le navi che diventarono così facili obiettivi per i siluri degli U-Boat Petrolio e cadaveri cominciarono a riversarsi sulle spiagge, da New York fino a Cape Hatteras nella Carolina del Nord. Nel giro di tre mesi, cinque U-Bot affondarono così tante navi che la marina statunitense pensò di avere a che fare con un'intera flotta di sottomarini. Durante il giorno si nascondevano sul fondale, poi emergevano di notte per sferrare il loro attacco. La sera del 10 aprile, l'U-123 emerse e avanzò furtivamente sino ad arrivare in vista di Jacksonville Beach in Florida. Nel fine settimana, molte persone affollavano il lungomare e il pontile. C'erano molti marinai della base navale di Jacksonville, poi soldati della vicina base di Camp Landing e civili. Tutti erano lì a godersi tranquillamente una serata di divertimenti tra giostre, ristoranti e bar. Erano ignari di tutto intorno alle 10 di sera il comandante Hardegen avvistò la SS Gulf America una petroliera al suo viaggio inaugurale proveniente da Port Arthur nel Texas l'equipaggio dell'U-123 si preparò all'attacco quando udirono l'esplosione e videro le fiamme a largo, tutti si precipitarono verso la spiaggia a vedere cosa accadeva. William Gafford aveva 13 anni. Era seduto su una panchina vicino al pontile. All'improvviso ci fu una tremenda esplosione. Poi vidi una lingua di fuoco salire verso il cielo. Il boato fu così forte da far tremare persino la panchina su cui ero seduto. Pare che sia stato avvertito fino a Mayport. Ricordo le tazze e i piatti che vibravano sugli scaffali. Non avevo idea di cosa fosse accaduto. Avevo capito che era un'esplosione, ma di certo non pensavo a un siluro o a un sottomarino, ma ben presto lo scoprì quando iniziamo a sentire il rimbombo dei colpi di cannone. Philip May aveva 17 anni. Era con gli amici a Luna Park. Eravamo in quattro. Avevamo già fatto diversi giri sulle giostre. Non scorderò mai quei momenti. Ricordo chiaramente la scena della giostra che girava e quando mi trovai dalla parte che si affaccia verso l'oceano vidi un'enorme palla di fuoco in mezzo al mare. Ho subito pensato, santo cielo, c'è stato un terribile incidente laggiù. Al giro successivo le fiamme si erano abbassate ma continuavano ad essere visibili. Non avevo capito che cosa fosse successo. Non ne avevo assolutamente idea. Le petroliere spesso non affondavano subito quando venivano colpite da un siluro, grazie alla compartimentazione interna. Il comandante Hardegen decise di usare il cannone per creare squarci nello scafo della nave. Guardando oltre la sagoma della nave, Hardegen vide la folla di persone sulla spiaggia. Molti avevano puntato i fari delle auto verso il mare per vedere cosa accadeva. Il comandante si rese conto che se un colpo di cannone avesse mancato l'obiettivo, sarebbe finito sulla spiaggia e avrebbe ucciso tutta quella gente. Decise di girare attorno alla nave in fiamme. Si portò sul lato opposto in modo che i cannoni puntassero verso il mare aperto e solo da lì ordinò di aprire il fuoco. Con sgomento e orrore dei presenti, i bagliori degli scoppi rivelarono la sagoma del sottomarino. Non ci fu più alcun dubbio sull'origine della prima esplosione. Il relitto in fiamme andò alla deriva per diversi chilometri lungo la costa prima di affondare. La mattina seguente, era un sabato, andammo con tutta la famiglia a Jacksonville. Sulla strada vedemmo molti carri funebri che trasportavano i cadaveri da Mayport a Jacksonville. Per il resto della guerra, Jacksonville adottò il coprifuoco, oscurando il lungomare di notte. Dopo aver affondato la petroliera, Hardigan si diresse verso St. Augustine. Mentre Lou... 1.23 era in immersione, fu attaccato con bombe di profondità da un pattugliatore. L'equipaggio tedesco si preparò ad abbandonare il sottomarino, ma dopo essere passata un'ultima volta sopra il battello, la nave si allontanò verso nord. L'U-Bot non era in condizioni così disperate come sembrava inizialmente. Stava imbarcando acqua, certo. Forse aveva perso un'elica, o un motore, un albero. Alla fine, comunque, riuscì a tornare in Germania con una sola elica. Nei mesi seguenti, gli U-Bot tedeschi continuarono gli attacchi contro i mercantili alleati ma i micidiali branchi di lupi stavano per trovare un degno rivale nel contrattacco alleato. Iniziò la caccia agli U-Boat. L'operazione Paukenschlag aveva seminato il terrore nella flotta mercantile americana. La guardia costiera statunitense entrò in azione. Le città costiere adottarono il coprifuoco. Anche i civili costituirono pattuglie per avvistare eventuali sottomarini nemici. Aeroplani e dirigibili sorvolavano costantemente le acque costiere. La marina militare e la guardia costiera cominciarono a far scortare i convogli mercantili da caccia e altre navi da guerra. Queste respinsero molti attacchi degli U-Boat. Ricordo la prima volta che ho affrontato un attacco. Ero su una nave che scortava un convoglio di petroliere. Trasportavano carburante per l'aviazione ed erano dirette all'isola di Terranova, in Canada. Eravamo molto preoccupati perché se le petroliere fossero state colpite ci avrebbero fatto saltare tutti in aria in un'unica gigantesca esplosione. Un sottomarino ci lanciò contro un siluro. Passò proprio sotto il nostro scafo, lo sentimmo. All'Accademia Navale ci avevano insegnato a distinguere il suono di un siluro che fende l'acqua. Non potevamo non riconoscerlo. Ci tremavano le gambe. Harris Wainstock prestò servizio a bordo di un pattugliatore che affondò un U-Boat al largo della costa orientale degli Stati Uniti. La nave localizzò un sottomarino in fase di emersione e lanciò delle bombe di profondità. Durante la manovra di avvicinamento per il secondo lancio fu avvistato un uomo che usciva dalla torretta del sottomarino e si gettava in mare. Gli ordigni colpirono Lu Lubot facendolo implodere. È stato davvero terribile. C'erano brandelli di corpi ovunque. Una scena raccapricciante. Più lontano avvistammo un uomo in mare chiaramente non poteva essere altri che l'uomo che avevamo visto uscire dalla torretta allora gli lanciammo una cima e lo issammo a bordo l'uomo si identificò come l'ufficiale comandante del sottomarino poi chiese di essere portato dal capitano l'uomo raccolto in acqua era il tenente di vascello Klaus Barksten comandante pluridecorato dell'U-521 era l'unico sopravvissuto le misure difensive sulle coste americane furono via via incrementate, al punto che Dönitz fu costretto a porre fine all'operazione Paukenschlag, richiamando gli U-Bot dalle coste. Continuarono invece gli attacchi nel centro dell'Atlantico, dove le difese alleate erano meno efficaci. Ma considerati i progressi in tutti gli aspetti della guerra antisommergibile, i branchi di lupi avevano i giorni contati. Per tutta la guerra l'ammiraglio Dönitz mantenne saldamente il comando della flotta subacquea, Riusciva a immedesimarsi e comprendere le situazioni che ogni unità stava affrontando. La guerra subacquea era cambiata rispetto alla Prima Guerra Mondiale, ma lui aveva un intuito particolare perché aveva comandato un U-Boat personalmente. Lo stretto controllo esercitato da Dönitz fu l'origine del successo degli U-Boat, ma anche della loro disfatta. Il comando centrale coordinava in modo efficace gli attacchi, ma costringeva gli U-Bot a rompere il silenzio radio per comunicare. Ogni volta che i sottomarini tedeschi salivano in superficie per comunicare via radio con Dönitz, e lo facevano molto spesso, potevano essere localizzati dalle stazioni di controllo sulla costa con triangolazioni o con altre tecniche. Così svelavano la loro posizione. Nella primavera del 1943 migliorarono anche gli strumenti di localizzazione in dotazione agli alleati. Già dall'inizio della guerra i britannici utilizzavano il sonar e gli SDIC per individuare i sottomarini in immersione. Era uno strumento di rilevazione acustica che emetteva onde sonore. Quando le onde colpivano un oggetto, in questo caso un sottomarino, producevano un eco di ritorno che indicava la presenza dell'oggetto in una certa posizione. Ma solo nella seconda metà del 1943 si adottarono dispositivi in grado di determinare la profondità dell'oggetto individuato. A ISONAR e ISDIC si aggiunsero i radar. Questi sistemi, installati su navi di superficie e aerei, permettevano agli alleati di individuare oggetti sulla superficie dell'oceano. I radar costrinsero gli U-Boat a rimanere immersi per periodi di tempo più lunghi, impedendo loro di perlustrare gli oceani alla ricerca di convogli. Ma il colpo fatale alla flotta di Dönitz venne da veri e propri gruppi organizzati per la caccia agli U-Boat. Furono costituite formazioni di cacciatorpediniere accompagnate da piccole portaerei. Un aereo decollava, individuava un sottomarino e i cacciatorpediniere davano inizio all'inseguimento. Localizzavano il sottomarino con il sonar e i e lanciavano bombe di profondità fino ad affondarlo. A volte ci volevano giorni. Peter Petersen, che prestò servizio a bordo dell'U-518, ricorda un episodio. Ci localizzarono sei cacciatorpediniere, ci tallonarono per 36 ore, lanciando continuamente bombe di profondità senza darci tregua. Scendevamo sempre più in profondità e cominciavamo a imbarcare acqua. Il comandante disse, preparatevi ad abbandonare il sottomarino, risaliremo in superficie e poi usciremo gettandoci in mare da un lato. Restammo in attesa con indosso i salvagente. Chi aveva oggetti di valore come anelli e orologi li infilò nei preservativi perché sono impermeabili. Scaricammo la zavorra e tornammo in superficie ma non accadde nulla. I sei cacciatorpediniere erano allineati. Dal ponte potevamo vederli. Il capitano disse, avviate uno dei motori. Avviammo un diesel e partì. Ancora nulla. Il capitano disse, avviate l'altro diesel. Eseguimmo l'ordine. A quel punto avevamo la poppa rivolta verso le navi nemiche. Prendemmo velocità e ci allontanammo più rapidamente possibile. Come riuscimmo a cavarcela, non lo so proprio. Non lo saprò mai. Nei mesi che seguirono, le navi da guerra alleate affinarono sempre più le tattiche di caccia. Pochi sottomarini ebbero la fortuna dell'U-518. Il regno dei temuti branchi di lupi stava per finire. All'inizio del 1944, le formazioni alleate misero a segno un colpo dopo l'altro contro la flotta subacquea tedesca. Nell'estate di quell'anno, il gruppo che scortava la porta aerei USS Guadalcanal si lanciò all'inseguimento dell'U-505, al largo dell'Africa occidentale. Usarono il porco un'arma simile a un mortaio, capace di lanciare salve di 20-30 cariche esplosive alla volta. Le cariche venivano disperse su un'area circolare e sprofondavano in acqua. Quando una o due esplodevano al contatto con un oggetto, facevano esplodere anche tutte le altre. Il porcospino non centrò l'obiettivo, ma le bombe di profondità sganciate subito dopo misero fuori uso l'U-Bolt. Il sottomarino, fuori controllo, cominciò ad affondare. Il timone era incastrato a destra. Non potevano manovrare e gli strumenti di bordo erano danneggiati. Stavano imbarcando acqua a Pup. Fu dato l'ordine di pompare aria nelle casse di Zavorra per emergere e di abbandonare il battello. Le navi alleate aprirono il fuoco contro l'U-Boat. Reporter di guerra presenti sul posto filmarono l'evento. Quando l'equipaggio iniziò ad abbandonare il sottomarino venne cessato il fuoco e fu inviata una squadra di abbordaggio per impossessarsi del battello prima che affondasse. Cessato il fuoco, la squadra di abbordaggio impiegò circa otto minuti per arrivare dalla USS Pillsbury al sottomarino. I motori elettrici dell'U-Boat, ancora funzionanti, lo stavano facendo girare in circolo verso destra. Zenon Lucosius faceva parte della squadra di abbordaggio. Passammo accanto ai marinai tedeschi che si erano gettati in acqua. Uno di loro mi disse, salva mio amico, gli rispose in inglese, non temere, ci sono altre due navi dietro di noi, verranno a prendervi, nessuno morirà, vi recupereremo tutti quanti. Una volta salito a bordo, Lucosius si diresse alla sala macchine per fermare i motori. Passando accanto al periscopio, vidi l'acqua che entrava. Non ce n'era nella zona dove ero io, perché il sottomarino era così inclinato che tutta l'acqua finiva nelle sentine a poppa. Ma se ne fosse entrata ancora un po', il sottomarino sarebbe definitivamente affondato. Lucosius fermò il flusso d'acqua chiudendo una delle valvole che i tedeschi avevano aperto, volendo deliberatamente affondare il sottomarino. Come si vede nei filmati della cattura, l'U-505 era quasi perso. La squadra di abbordaggio riuscì a riprendere il controllo del battello e iniziò a recuperare materiali e documenti per metterli in salvo. Il bottino dell'U-505 era ingente. Si trovarono tra le mani un sottomarino completamente funzionante. Furugarono ovunque alla ricerca di documenti Nell'U-505 furono riempiti nove sacchi di quelli per la posta per un peso di quasi mezza tonnellata. Molti erano documenti tecnici. Il sottomarino tedesco fu rimorchiato all'arcipelago di Bermuda, dove rimase fino alla fine della guerra. Batoste come quella dell'U-505 si verificavano sempre più spesso. L'ammiraglio Dönitz si rese conto che i giorni gloriosi degli U-Boat erano finiti. La tecnica del branco di lupi non poteva più competere con le misure difensive alleate. Dönitz comunque continuò a inviare sottomarini in missioni di pattugliamento. Se non altro, gli U-Boat servivano a tenere impegnati gli aerei e le navi da guerra alleati. Per ogni aereo che sorvolava l'Atlantico in circa di sottomarini, c'era un aereo in meno sui cieli della Germania. Anche gli uomini di Dönitz lo avevano capito. Prestare servizio su un sottomarino rappresentava per loro un modo per difendere le famiglie in patria. Un'idea che contribuì a motivare gli equipaggi fino alla fine. Le forze di terra britanniche, russe e americane invasero la Germania nell'aprile 1945. Il 30 aprile Adolf Hitler si suicidò a Berlino. Il suo ultimo atto ufficiale fu la nomina di Dönitz a presidente del Reich. A una settimana da quella nomina, Dönitz ordinò ai comandanti dei suoi U-Boat di arrendersi agli americani. Fu arrestato il 23 maggio e processato a Norimberga. Scontò dieci anni nella prigione di Spandau in Germania. Morì in un sobborgo di Berlino il 24 dicembre 1980. Fra il 39 e il 45, Dönitz perse 784 U-Boat e 27.491 uomini, su un totale di 39.000. Significa che il 70,5% degli uomini di equipaggio degli U-Boat morì, la percentuale di vittime più alta tra tutte le unità militari. Il sottomarino tedesco U-505 è oggi esposto al Museo della Scienza e dell'Industria di Chicago. È uno dei pochi U-Boat ancora esistenti. Una testimonianza tangibile dell'epica battaglia svoltasi negli oceani di tutto il mondo a metà del secolo scorso. La moderna flotta sottomarina tedesca è formata da 14 battelli e conta oltre 400 effettivi tra ufficiali e marinai. Questi uomini ammirano le capacità e l'abnegazione mostrata dai loro predecessori nel conflitto mondiale ma prendono le distanze dalla guerra indiscriminata e dalla tattica del branco di lupi. Ci sono alcune tradizioni che sono state mantenute, ma di certo senza far riferimento al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il retaggio è molto negativo, per questo si preferisce non fare paragoni con quei tempi. Tuttavia, ci sono anche eredità risalenti ai tempi dei branchi di lupi che vale la pena preservare. Sappiamo che bisogna restare uniti, lavorare insieme come una squadra. Ogni uomo dell'equipaggio ha un suo specifico ruolo. In sei sanguinosi anni di combattimenti, gli U-Boat tedeschi affondarono più di 3.000 navi britanniche e americane uccidendo un gran numero di marinai alleati. Il branco di lupi fu una strategia innovativa ed efficace, anche se non durò a lungo. Coordinamento, effetto sorpresa e precisione. Una combinazione micidiale che seminò il terrore nelle acque dell'oceano atlantico.